Balloon Fight, un gioco classico per il Nintendo Entertainment System. Il titolo originale di questo gioco è Balloon Fight. -o. Balloon Fight è stato sviluppato dal team Nintendo Research and Development, uno dei più vecchi team di sviluppo Nintendo. La grafica del gioco è stata creata da Yoshio Sakamoto, uno dei game designers di Nintendo più famosi, lo stesso che nell'86 ha disegnato gli sprites di Metroid e Kid Igarus. Balloon Fight è stato rilasciato nell'85 in Giappone per il Famicom, il nome giapponese del NES, nell'86 nel Nord America e nell'87 in Europa. La meccanica del gioco è molto semplice e intuitiva, il giocatore controlla questo personaggio di cui non viene mai rivelato il nome e l'unico obiettivo del gioco è far scoppiare tutti i palloncini degli avversari fino a farli cadere in acqua. Talvolta una sorta di pesce gigante arancione esce anche dall'acqua e mangia o il giocatore, uccidendolo standardmente, oppure uno dei personaggi presenti sullo schermo. L'importante è però che essi abbiano almeno un palloncino soltanto e inoltre devono anche essere storditi, altrimenti non verranno mangiati. Altri hazard oltre il pesce? possono essere ad esempio delle nuvole che emettono dei fulmini che fanno perdere le palloncine ai giocatori. Nel corso del gioco ci sono anche dei livelli bonus dove non sono presenti né piattaforme su cui sostare né nemici da far cadere in acqua né hazards, bensì quattro tubi grigi nello sfondo e dei palloncini che escono da questi quattro tubi grigi. Lo scopo di questi livelli bonus è di far esplodere tutti i palloncini in modo da finire il livello. Più se ne fanno scoppiare maggiore sarà il punteggio finale del livello bonus. I controlli del gioco sono molto semplici, si utilizzano i tasti direzionali per muovere il personaggio a destra e a sinistra, il tasto B e A per volare. Il tasto A va premuto diverse volte, mentre il tasto B è possibile tenerlo premuto per poter volare costantemente per lo schermo. Come la maggior parte dei in S, il menu iniziale consente al giocatore di scegliere se giocare in singolo oppure insieme a un altro, con un secondo controller. Inoltre è presente anche una seconda modalità di gioco chiamata Balloon Trip. Di questa modalità è presente soltanto il singolo giocatore e consiste in una sorta di unico livello che scorre da destra a sinistra in cui bisogna costantemente volare senza alcuna sosta evitare tutte queste scintille e far scoppiare quanti più palogeni possibili ma non è sempre molto semplice infatti a volte è possibile anche incastrarsi in questo livello ad esempio in casi come questo è impossibile uscirne vivi seriamente non c'è una via d'uscita per questo livello l'unico modo è morire schiantandosi contro queste scintille Questo livello non ha un finale vero e proprio, bisogna andare avanti finché non si muore scendendosi sulla scintilla oppure cadendo in acqua. Una cosa interessante che ho sempre indonato in questo gioco, sin da quando ero piccolo, è la vaga somiglianza del personaggio con quello di Roadrunner. Ovviamente è una coincidenza, non c'entra nulla, anche perché Roadrunner è uscito nell'83. È stato originariamente rilasciato per l'Apple II e non per il Nintendo Entertainment System. Comunque sia, il personaggio è molto somigliante. Di Balloon Fight sono usciti successivamente anche alcuni spin-off, come ad esempio Balloon Kid per Game Boy e Tingles Balloon Fight per Nintendo DS. Al lancio della nuova console di Nintendo Wii U è uscito come minigioco all'interno del Nintendo Land, sotto il nome di Balloon Trip Breeze. In conclusione posso dire che il gioco risulta molto bello, il gameplay è banale però molto divertente e per essere un gioco del 85 ha una colonna sonora veramente bella per l'epoca. Inoltre è un gioco immancabile nella libreria di qualunque fanatico di giochi Nintendo ed è uno dei giochi molto più belli e longevi per il NES che io abbia mai giocato Posso dire che mi sono divertito tantissimo nel giocare questo gioco sin da quando ero piccolo e continua ancora oggi a piacermi molto. Detto questo spero che la leggenda vi sia piaciuta e se avete delle domande chiedete e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!